Buonasera e ben ritrovati a questa nostra edizione serale del Tg stasera in eh, evento eccezionale doppia conduzione. Sabato sera prossimo ci sarà la serata di gala dello scimantovano al centro remiero sparafucile. Proseguono nel frattempo gli allenamenti mountain bike del fine settimana di maggio e giugno, in previsione del pellegr pellegrinaggio sportivo da Revere ad Assisi, in occasione del raggiungimento del simbolico mezzo secolo di vita per eh, i tanti cre creatori e componenti storici dello sci -club. Sabato prossimo invece, come stavamo dicendo, ci sarà l'importantissima e consueta serata di gala presso il centro remiero sparafucile di Mantova, di tutti gli sci club della nostra provincia e di quelle a noi più prossime, come ad esempio alcune delle vicine regioni di Emilia e di Veneto, del Veneto. Con l'occasione avremo fra i prestigiosi ospiti l'importantissima presenza di un atleta della nazionale femminile, giovane protagonista della Coppa del mondo di sci. Saranno poi premiati i migliori atleti per categoria e specialità nell'ultima edizione dei campionati provinciali disputati ad Andalo il 2 marzo scorso. La festa poi sarà allietata dal tipico risotto offerto dallo sci club di Marmirolo, annaffiato dal miglior lambrusco delle cantine di Gonzaga che il nostro amico Marco ha già predisposto a non far mancare sulle tavole imbandite. L'auspicio è quello di una partecipazione numerosissima, allegra e con a seguito la dose giusta di buon appetito. Hai fame, Ciccio? Sì. Si dice di sì, tanta fame sì. e aspettateci sabato, ok? Sì, Saluta sì. tutti, buonasera. Buonasera. Sì, devi salutare tu. Ah, buonasera, devo salutare io, ok.